Ciao lucine benvenuti o bentornate sul canale oggi realizzeremo insieme eh, un progettino della serie tra virgolette Amelie home non era ancora stata fatta la piastrella rettangolare ed un'amica sotto ad un video me l'ha appunto chiesta e io ho deciso di eh, esaudire questo suo desiderio di avere la piastrella rettangolare io in questo caso come avrete visto anche dalla foto di presentazione ho fatto un uh, semplicissimo uh, una so semplicissima tovaglietta uh, da caffè quindi una cosina piccolina può essere anche un centrino può essere quello che volete voi potreste tranquillamente fare dei bellissimi runner quindi fare la parte centrale più lunga e magari allargare un pelino il progetto e fare il runner che eh, lungo tutto il vostro tavolo e che scende magari anche ai lati potreste fare come me delle tovagliette da tè o da caffè dei centrini eh, delle copertine ecco questo punto è bellissimo anche per delle copertine neonato fatto con un filato Adatto, quindi veramente questa piastrella può essere molto versatile, eh, assolutamente anche una maglia piastrelle, perché no? Quindi lascio a voi la scelta di come utilizzare questo formato ehm, di Amelie. Io ho realizzato questo. Che vedete adesso vi darò subito le misure con questo bellissimo filato di lana gatto made in italy cable numero 5 per fare questo piccolo centro ho utilizzato un gomitolo da 50 grammi vi dico immediatamente anche la misura 50 grammi sono 175 metri io penso di avere usato più o meno un 155 160 metri di questo filato non l'ho utilizzato tutto semplicemente perché non ero sicura che mi bastasse per i due giri finali perché ovviamente per essere bellino eh, è bello eh, rifinirlo con il giro di ventagli quindi mi mancavano due giri e non ero sicurissima che mi bastasse quindi mi sono fermata prima avrò usato in tutto app eh, appena 100 a 60 metri non grammi perdonatemi perché il gomitolo è da 50 grammi molto molto bello adesso vi do anche le misure allora il mio questo che vedete ha una larghezza di 32 centimetri per 20 centimetri quindi non è piccolissimo molto adatto come eh, tovaglietta da caffè Oppure, ripeto come eh, come centro è veramente molto semplice da realizzare e adesso sigla e poi lo facciamo insieme per questo progetto per il campione io userò un uncinetto 3 e mezzo anche per l'originale ho usato il tre e mezzo e un filato d'avanzo quindi vado a fare il mio cappietto ecco qui e partiamo con dei moduli allora non c'è uh, un numero esatto di moduli dipende da quanto volete far grande il vostro runner o la vostra tovaglia o la vostra copertina io eh, però vi dico che dovete partire con numero di moduli dispari altrimenti non riuscirete ad avere ehm, poi le maglie per il punto partiamo a moduli come vi ho fatto già vedere per la copertina old america e per la maglia perla quindi andiamo a fare 4 catenelle filo sull'uncinetto ed entriamo nella prima catenella Facendo una maglia alta ora 123 catenelle, filo sull'uncinetto, ed entriamo nella chiusura della maglia precedente, e facciamo una maglia alta e siamo a due moduli: 1-2-3 catenelle, nuovamente filo sull'uncinetto. Ed entriamo, vedete proprio qui alla chiusura del punto precedente. E siamo a tre moduli: 1, 2, 3, filo sull'uncinetto, e maglia alta. Siamo a 4, 1, 2, 3 catenelle, filo sull'uncinetto andiamo a farne 5 per questo campione dopo vi dirò anche per l'originale quanti ne ho fatti perché se lo volete della mia misura è giusto che abbiate tutte le eh, info per la mia misura partiamo quindi facendo 3 catenelle vi dico già che per il progetto originale ho eseguito 7 moduli di partenza ve lo dico subito così non dovete andare a cercare in giro per il video. Quindi fatto il mio ultimo modulo, ho effettuato 3 catenelle che saranno la nostra prima maglia. Alte vado a fare altre due maglie alte all'interno del modulo sottostante. Quindi, da dove escono le 3 catenelle? 2 catenelle di separazione. Nello stesso modulo, vado a fare altre 3 maglie alte. 1 2 e 3 2 catenelle di separazione passo nel prossimo modulo con 3 maglie alte 2 catenelle di separazione prossimo modulo con tre maglie alte e così fino ad arrivare all'ultimo modulo Li ho fatti tutti mi manca l'ultimo modulo quindi ho fatto le due catenelle di separazione nell'ultimo modulo vado a fare 3 maglie alte 2 catenelle 3 maglie alte 2 catenelle ed altre 3 maglie alte 1 2 e 3 come vedete abbiamo girato il nostro lavoro quindi ora scendiamo dall'altro lato come fatto fino ad ora quindi 2 catenelle di separazione rientriamo nel seguente modulo facciamo 3 maglie alte 2 catenelle di separazione e così via fino ad arrivare nel modulo di partenza. Questo sono arrivata a quella che, quello che era il primo modulo lavorato, quindi ci entro e faccio nuovamente 3 maglie alte 2 e 3 sull'uncinetto e dentro nella terza catenella di inizio giro in questo modo e concludo la maglia alta così abbiamo fatto abbiamo sostituito le due eh, catenelle di separazione e siamo già al centro del nostro angolo come vedete abbiamo ecco qui un rettangolino a punto granny. Il giro successivo sarà esattamente come quello che abbiamo fatto ora quindi ci alziamo con 3 catenelle e in quest'angolo andiamo a fare altre due maglie alte u2 uh, catenelle di separazione ricordatevi sempre 2 catenelle di separazione passiamo nel prossimo foro e siccome è un angolo dobbiamo fare 3 maglie alte 2 catenelle di separazione e di nuovo 3 maglie alte 2 catenelle di separazione passiamo al prossimo foro con 3 maglie alte 2 catenelle di separazione passiamo al prossimo foro e così fino al prossimo angolo dove faremo nell'angolo 3 maglie alte 2 catenelle 3 maglie alte 2 catenelle di separazione di nuovo nell'angolo 3 maglie alte 2 catenelle e 3 maglie alte fino ad arrivare qui dove chiuderemo insieme siamo arrivati al termine del giro quindi andiamo a lavorare nel primo modulo lavorato facciamo le due catenelle entriamo quindi dove abbiamo già lavorato 3 maglie alte ed andiamo a fare 3 maglie alte nuovamente chiudiamo con una maglia alta sulla terza catenella di inizio giro in questo modo ecco qui abbiamo concluso i giri di preparazione al punto perché adesso partiremo col punto vero e proprio ci alziamo con 3 catenelle che sono la prima maglia alta altre 3 catenelle che saranno di separazione filo sull'uncinetto e sempre all'interno di questo foro andiamo a fare una maglia alta e abbiamo fatto un punto V2 catenelle di separazione nel foro successivo, quindi al centro del lato corto, andiamo a fare 3 maglie alte, una, due. E 3 2 catenelle di separazione prossimo foro quello dell'angolo dobbiamo andare a fare due punti v quindi una maglia alta 3 catenelle di separazione di nuovo una maglia alta 3 catenelle di separazione di nuovo una maglia alta tutto all'interno del medesimo foro quindi questo è il nostro angolo 2 catenelle di separazione passiamo al foro successivo quindi filo sull'uncinetto 3 maglie alte 2 catenelle di separazione filo sull'uncinetto prossimo foro maglia alta 3 catenelle di separazione nuovamente all'interno dello stesso foro una seconda maglia alta vedete alterneremo quindi 3 maglie alte a punto v sempre lavorati nei fori 2 maglie alte di nuovo 3 scusate 2 catenelle di nuovo 3 maglie alte all'interno del foro successivo nuovamente 2 catenelle di separazione quindi adesso punto v una maglia alta 3 catenelle, una maglia alta 2 catenelle di separazione. Qui facciamo 3 maglie alte, una, due e tre. E siamo praticamente arrivati all'angolo successivo, dove faremo. Quindi faccio le due catenelle di separazione, entro nell'angolo e farò maglia alta 3 catenelle, di nuovo maglia alta 3 catenelle, di nuovo maglia alta. E ho creato il nostro angolo con i punti V, 2 catenelle di separazione sul modulo centrale, al lato sottostante corto vado a fare 3 maglie alte 2 catenelle di separazione andiamo a fare l'altro angolo con una maglia alta 3 catenelle una maglia alta 3 catenelle una maglia alta ed abbiamo creato un altro angolo ora procediamo così sempre alternando le tre maglie alte al punto v per tutto questo lato chiudiamo poi insieme l'angolo questo è quello che avremo al termine del giro vedete abbiamo punti v alternati a tre maglie alte sempre separati da due catenelle andiamo a chiudere l'angolo quindi dove abbiamo fatto il primissimo punto V andiamo a fare una maglia alta e 3 catenelle, quindi non chiuderemo più con la maglia alta nella terza catenella ma facciamo proprio le 3 catenelle per chiudere. Contiamo 1, 2, 3 catenelle, quindi nella terza ci chiudiamo con una maglia bassissima e questa è la prima ripetizione del giro che andremo a fare per tutto il, uh, il nostro disegno ora partiamo con il secondo giro di ripetizione quindi 3 catenelle che saranno la nostra prima maglia alta entriamo nel primo punto vi e andiamo a fare 7 maglie alte ecco qua 7 maglie alte nel primo punto vi che con quella fatta sulla maglia sottostante sono 8 2 catenelle di separazione filo sull'uncinetto e saltiamo nella maglia centrale del gruppetto da 3 sottostante quindi saltiamo la prima andiamo a lavorare nella seconda maglia alta 2 catenelle di separazione filo sull'uncinetto andiamo a lavorare il prossimo angolo con 7 maglie alte nel primo punto V, una maglia alta sulla maglia centrale e 7 maglie alte nel prossimo punto V. facendo 7 maglie alte nel primo punto v una sulla maglia centrale e 7 nell'altro abbiamo un totale di 15 maglie alte sull'angolo 2 catenelle di separazione e ripartiamo con la sequenza quindi al centro del gruppetto sottostante da 3 maglie quindi nella seconda maglia andiamo a fare maglia alta 2 catenelle di separazione di nuovo punto v 7 maglie alte. Di nuovo 2 catenelle di separazione, di nuovo una maglia alta singola al centro del gruppetto successivo. 2 catenelle di separazione, di nuovo punto V fino ad arrivare all'angolo fatta anche l'ultima maglia alta prima dell'angolo ed eseguite le due catenelle andiamo a lavorare di nuovo l'angolo insieme quindi facciamo 7 maglie alte nel primo punto v 2 e 7 una maglia alta sulla maglia centrale quindi spostate un pelino le maglie lavorate e trovate la prima maglia alta questa sottostante e di nuovo 7 maglie alte per un totale di 15 maglie alte nell'angolo nuovamente 2 catenelle di separazione tenete sempre a mente che tra ogni modulo e l'altro ci sono sempre le due catenelle quindi andiamo a lavorare la singola maglia alta al centro del gruppo sottostante 2 catenelle di separazione nuovamente l'angolo dopodiché facciamo la stessa cosa su lungo tutto questo lato e lo chiuderemo insieme ecco quello che avremo al termine del giro come potete vedere inizia a prendere forma proprio il punto perché non abbiamo più ovviamente quello di preparazione quindi il granny leggermente variato era solo per impostare la lavorazione adesso chi sa fare questo punto può proseguire da solo io ovviamente ve lo faccio rivedere perché non tutte potreste aver già fatto questo punto quindi io doverosamente vi devo far vedere tutte le sequenze ho già effettuato le sette maglie alte nella prima metà dell'angolo e mi chiudo con una maglia bassissima sulla terza catenella di inizio giro in questo modo dopodiché vado a fare 3 catenelle a sostituzione della prima maglia alta e 3 catenelle di separazione filo sull'uncinetto guardiamo bene dove esce la quindi andiamo alla base delle catenelle e facciamo la nostra maglia alta e abbiamo mezzo angolo creato da un punto v 2 catenelle di separazione filo sull'uncinetto saltiamo una e due maglie sottostanti sulla terza maglia alta sulla quarta maglia alta sulla quinta maglia alta quindi stiamo andando a ripetere quello che era il primissimo giro alternato da punti V e maglie alte 2 catenelle di separazione filo sull'uncinetto sulla maglia alta singola andiamo a fare il punto V quindi maglia alta 3 catenelle di separazione di nuovo sulla stessa maglia facciamo una maglia alta 2 catenelle di separazione vedete stiamo alternando esattamente come in questo giro sull'uncinetto saltiamo le prime due maglie del ventaglio sulla terza quarta e quinta andiamo a fare le nostre maglie alte una in ciascuna 2 catenelle di separazione saltiamo due maglie sottostanti sulla terza andiamo a riposizionare l'angolo con maglia alta 3 catenelle, sempre sulla stessa maglia, maglia alta, 3 catenelle, sempre sulla stessa maglia, una terza maglia alta. E abbiamo creato il nostro angolino, vedete? Esattamente come due giri sotto. 2 catenelle di separazione, saltiamo una e due maglie e ripartiamo col gruppetto da 3. 1... 2 e 3 2 catenelle di separazione nuovamente sulla maglia alta singola punto vi creato da maglia alta 3 catenelle nuovamente maglia alta procediamo in questo modo fino al termine del giro come vedete la lavorazione è molto facile dove ci saranno i ventaglietti vi faccio vedere questo però sono sempre uguali come l'angolo dove ci saranno i ventaglietti faremo le tre maglie alte sulla maglia alta singola il punto v e negli angoli lavoreremo come fatto su questi due vi faccio vedere solo questo ventaglio perché ovviamente non ne avete ancora visto uno singolo e non doppio quindi facciamo le due catenelle saltiamo le prime due maglie sulle tre centrali andiamo a fare le nostre tre maglie alte 2 catenelle di separazione e così via per tutto il nostro giro chiuso anche questo giro noi non dobbiamo fare altro che andare a ripetere due giri sotto quindi rifare le sette maglie alte nel primo metangolo. Le due catenelle di separazione ve lo faccio vedere sull'angolo giusto le due catenelle di separazione la maglia singola al centro del gruppetto da 3 nuovamente il ventaglio da 7 2 catenelle di separazione e maglia eh, alta singola all'interno del nostro ventaglio come vedete la lavorazione è sempre la stessa Ora dovrete soltanto andare avanti con questi giri di ripetizione e vi verrà fuori questo come potete vedere è già una tovagliettina di una certa uh, misura se invece volete la classica tovaglietta da te io vi consiglio di usare due Gomitoli di questo bellissimo filato, ovviamente ve l'ho solo scritto, ma non ve l'ho detto, di Merceria Italia Artisan, veramente un filato bellissimo. Io ve lo consiglio molto per questo progetto perché ehm, è un filato morbido, perché comunque al tatto è molto liscio e morbido, però. È un cable 5 il cable 5 si sa che ha la particolarità di rimanere se lavorato con un uncinetto adeguato abbastanza ehm, non dico rigido perché non è rigidissimo però in forma ecco io per fissarlo l'ho semplicemente svaporato voi potreste anche seguire il fissaggio classico, vi lascerò qua il video eh, in alto di come si fa il fissaggio di scialli o tovagliette. Eh, io questo l'ho semplicemente svaporato col ferro da stiro, se poi voi vorrete inamidarlo, vi assicuro che non ce n'è bisogno perché come vedete rimane abbastanza in forma, vedete? Senza necessità di eh, inamidare il vostro progetto di questi ce ne sono tantissimi colori io ve lo straconsiglio per questo progetto ma ripeto potrete fare anche delle copertine eh, di qualsivoglia cosa che richiede la piastrella rettangolare io vi riconto i miei moduli sono 1 2 3 4 5 6 e 7 ricordate che devono essere dispari e eh, soprattutto se dovesse tirarvi il centro perché non sono sufficienti le catenelle dei moduli potete fare invece di 3 catenelle e una maglia alta per la composizione del modulo singolo eh, potreste optare per fare 4 catenelle e una maglia altissima io eh, ho fatto semplicemente le 3 catenelle la maglia alta perché vedete non tira però dipende sempre dalla mano di lavorazione. Io spero che questo progetto vi sia piaciuto, vi do appuntamento al prossimo tutorial, vi invito ad andare a visitare lo shop eh, di mercerie Italia Artisan, del quale vi lascerò il link sia del mio colore, quindi del gomitolo giusto, usato da me che della merceria dove potrete trovare questo ed altri stupendi filati ciao da luci al prossimo video tutorial a presto